ma anche hit plus uh, hit. Hit. questo qua questo libro che non è un piatto questo libro qua è un libro in inglese eh, che molti usano a scuola e continuando la sala praticamente vivere dei libri di scuola come andare a eh, come andare eh, a vedere gli audio come ho fatto per gli ultimi chiesti come si potranno ascoltare gli audio e vedere dei video di questi libri bellissimi allora basta ehm, andare su Google, e cercare anche okay, plus che saremo un lettore di libro It... si schiacci <ride> eh, e andiamo nel primo sito unità che ci compare Um, Cambridge University questo qua questo qua e e ci dovrebbe mostrare o questa schermata qua o questa schermata qua o questa schermata qua dipende da come mi capita allora uh, se vi capita questa schermata dovreste andare potete scegliere qua, poi la intro, il Market Plus, dovete scegliere i vostri libri, cioè avete il libro 1, il libro 2 o il libro 3. E, quindi se avete il libro 1, magnet 1, dovete in prima media, dovete cliccare qua. In seconda qua e in prima qua. Io clicco in seconda perché verci anche qua. E qua possiamo avere gli audio che.. Um, e cliccando su, e qua possiamo avere la unità, che dobbiamo scegliere, quindi eh, tutte le unità, unità 1, unità 2, unità 3, eh, unità 1, unità 2, unità 3, poi ci sono, sono i festival, un'altra cosa, le culture, eh, tutte le altre cose strane, e io l'unità 1, e, e possiamo scegliere o gli audio, o gli audio, o i video. Eh, gli audio è molto semplice l'audio è semplice perché il famoso audio quello ci carica e ehm, ci fa eh, vedere questo possiamo ascoltarli o io su SoundCloud, Crude, io sono già scritto quindi non mi da niente oppure ci dovrebbe essere sotto per il meno meno perché sono iscritto su son crude eh, ascoltate chi non è iscritto a sound crude, premete i, i, i, i, i altrimenti iscritti listen on the boxer oppure c'è anche la possibilità di vedere degli audio nei video eh, che sono qua qua sono un po' sui verbi eh, sulla unit c'è cioè un po' molto bello, molto bello eh, del um, i video delle, diciamo i video è un po' come tutte le pronunce tutte le cose varie e eh, eh, come tutti i video, un po' di riproduzione varia e, e, e quindi è molto bello. Mi raccomando, il link è questo qua: cambiare.mateateate.1 e no. eh, lo copio e ve lo metto sotto in edizione Ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale.